Un mm cazzo. -hmm. Mm -hmm. Per la serie i 5 errori da evitare per arrampicare senza sforzo, oggi ti parlo del terzo, la spinta di gamba. Questo rientra negli errori dettati proprio dall'istinto, dall'approccio istintuale alla, alla parete, all'arrampicata e alle situazioni in generale. E infatti quando noi ci troviamo in una situazione di disagio, la nostra reazione primaria è la fuga e quindi la respingere la situazione con eh, fondamentalmente con le gambe che per noi acquisiscono tensione uno è questo, e due è tra virgolette, la pseudo tecnica, perché viene detto a chi inizia ad arrampicare di mandare il peso sulle gambe quindi noi pensiamo di mandare il peso sulle gambe al momento che noi pensiamo di mandare il peso sulle gambe noi spingiamo sulle gambe e quindi il peso lo respingiamo dalle gambe noi possiamo vedere io metto il piede se io qua dico devo mandare il peso sulle gambe spingo, mi futto e fuori che l'angolo è questo? questo è un angolo di spinta verso fuori questo spinge verso fuori, la schiena mi si curva per forza e alzo i gomiti e quindi siamo, andiamo a pari con tutti e tre gli errori finora detti con una rampia come metti il piede e tendi a strapparti come facciamo quindi a non incappare in questo errore? dobbiamo innanzitutto ricollegare il percorso che stiamo facendo in questi giorni quindi ripartendo dal posizionare le mani in una certa maniera e quindi dare dei comandi, non sono più muscolari ma sono comandi articolari perché comandi articolari? Perché nel momento che tu mandi un impulso al muscolo, il muscolo risponde con contrazione, quindi non esiste un comando rilassa o, o, o assorbi il peso, perché comunque il muscolo risponde sempre in contraendosi, quindi noi che facciamo? Diamo dei comandi, come dire... Prima il vignolo, poi sulle braccia lavoriamo sul gomito e quindi pensiamo a mantenere il gomito basso, questo. Poi quando posizioniamo il piede mandiamo il ginocchio verso il basso e lo manteniamo lì, poi per, per tirarsi su uno inarca la schiena. Banalmente questo, quindi non facciamo sforzo. Procediamo, uguale, metto il piede, mando il ginocchio verso l'avanti, due e vado avanti ok in questa maniera sono stabile come c'è un. come io metto il piede e spingo mi strappo nel prossimo video ti parlerò del quarto errore mettere i piedi a caso per essere avvisato della pubblicazione e per rimanere aggiornato sui nuovi contenuti che pubblicherò iscriviti al canale youtube Marco Nescatelli a prossima